23 febbraio è il giorno zero della pandemia in provincia di Bergamo. All'ospedale di Alzano Lombardo vengono scoperti i primi due casi positivi al Covid-19. Senza alcun preavviso o spiegazione, la struttura sanitaria viene subito chiusa, sigillata. Dopo due ore abbiamo saputo che erano diventati sette ricoverati all'ospedale di Bergamo e da lì poi tutta l'escalation. L'escalation parte da qui. Quello stesso 23 febbraio, una volta chiuso, l'ospedale di Alzano Lombardo viene altrettanto misteriosamente riaperto dopo qualche ora. Che cosa è successo nell'ospedale di Alzano Lombardo? Eh, questo io non sono in grado di dirlo. Noi sappiamo che eh, inizialmente ci sono stati una serie di malati che poi sono risultati positivi che sono stati gestiti evidentemente senza la consapevolezza di, di quello che stava succedendo. Ricostruire la vicenda dell'ospedale di Alzano è fondamentale. La zona di Alzano è stata infatti il primo focolaio ufficiale della provincia di Bergamo, dove in poco meno di un mese si passa da 2 a oltre 9.000 contagi ufficiali. Il 23 febbraio io ero, ero in turno. A un certo punto è arrivata questa notizia di due degenti positivi al Covid, degenti in medicina che nel giorno prima erano transitati presso il nostro pronto soccorso e uno dei due aveva soggiornato prima nel reparto di chirurgia. Quindi nel momento in cui si scopre che sono positivi scatta il panico? Scatta il panico fino a quando è arrivata appunto da parte della direzione sanitaria l'ordine di chiudere l'accesso uh, all'ospedale. <musica> Dalla testimonianza inedita di questo infermiere del pronto soccorso emergono gravi responsabilità nella gestione dell'emergenza. Col 23 febbraio, venuti a conoscenza che i pazienti erano entrati a contatto con altri malati, medici e infermieri, la dirigenza dell'ospedale chiude la struttura. Mentre era chiuso si è proceduto alla sanificazione del pronto soccorso dell'ospedale? Che È stato fatto nei, eh, nei giorni successivi, ma non nell'immediato. Subito dopo il 23 è stato avviato un protocollo per cui c'era eh, isolamento fra i vari reparti, fra i vari malati. Nei giorni successivi eh, non c'è stata prontamente una suddivisione in zone pulite e in zone, in zone sporche. L'ospedale sarebbe stato dunque riaperto senza però essere sottoposto a una sanificazione e senza aver isolato i malati positivi al Covid. Questa sottovalutazione del problema ha permesso comunque che questi contagi poi arrivassero. E il contagio potrebbe essere iniziato all'interno dell'ospedale già prima del 23, come ci racconta dalla sua quarantena il figlio di una paziente. Il 22 febbraio mi trovavo all'ospedale di, di Alzano Lombardo perché stavo vegliando mia mamma che era ricoverata da una decina di giorni, 12 giorni, e quella notte è venuta a mancare. La madre di Francesco era andata in ospedale per uno scompenso cardiaco. Prima del ricovero non mostrava sintomi da coronavirus. Durante gli altri ricoveri per questa patologia non ha mai avuto febbre. Questa volta dopo una settimana, otto giorni, che era in ospedale, ha avuto febbre, una crisi respiratoria e poi dopo due giorni di agonia praticamente è morta. Il fatto che il giorno dopo che è deceduta hanno trovato il coronavirus, secondo me il virus in reparto c'era. Abbiamo visto polmonite arrivare in punto soccorso, delle polmoniti strane. Quando hanno iniziato ad arrivare? Cioè da febbraio febbraio esatto. Non si è mai pensato che potessero essere il Covid e non lo si è mai pensato uh, neanche quando uh, Codogno era già comunque in, in, in zona rossa, quindi Codogno è alle nostre spalle. E persino da prima di inizio febbraio sono stati notati sintomi anomali in molti malati, anche da parte di alcuni medici di base della Val Seriana, l'area della provincia di Bergamo, epicentro dell'epidemia. C'è stato un numero più elevato di pazienti, anche quarantenni, cinquantenni, che avevano delle strane forme di polmonite che col senno di poi, sto parlando dal 10-15 gennaio in poi, Teoricamente potremmo ascrivere a Covid. Ma il 23 febbraio, quando è divenuto chiaro che l'epidemia era arrivata e il virus è stato riconosciuto, le prime misure di contenimento dell'ospedale di Alzano Lombardo sono arrivate con drammatico ritardo. Dopo che si è scoperto che l'ospedale era diventato infetto, sì. Sono stati fatti i tamponi a tutto il personale medico-sanitario? I tamponi sono partiti dal giorno 25, Quindi, eh, due, giorni dopo. due giorni dopo. I tamponi fondo. sono stati fatti anche ai familiari e alle persone con cui sono entrati in contatto? Che io sappia no. Dal 23 febbraio, in una sola settimana, i positivi al Covid in provincia di Bergamo passano da 2 a 220, localizzati per lo più in Val Seriana. A Codogno ne erano bastati poco più di 50 per decidere di chiudere la città e trasformarla in zona rossa. Come mai non si è fatto lo stesso in Val Seriana? Per capire le ragioni di questa scelta, anzi di questa non scelta, bisogna riavvolgere il nastro e tornare ai primi giorni di marzo. Purtroppo devo informarvi che oggi mi è stata comunicata la mia positività al virus. Claudio Cancelli è stato tra i primi contagiati di Nembro, comune della Valseriana di cui è sindaco. Il suo paese, poco più piccolo di Codogno, in proporzione agli abitanti ha il triste primato di contagiati in Europa. Qui avete avuto numeri più alti che a Codogno. Sì. Però Codogno è diventata zona rossa e Nembro... Non lo è mai diventata. Abbiamo sempre, mi sembra, in questa vicenda operato un po' in ritardo. Questo ha facilitato la diffusione, inevitabilmente anche nei comuni che inizialmente non erano colpiti. Nei primi giorni di marzo, l'Istituto Superiore di Sanità sembra prendere in seria considerazione l'ipotesi di chiudere in una zona rossa alcuni comuni del Bergamasco. C'è l'ipotesi di istituire nuove zone rosse, oltre a quelle che già ci sono? Stiamo analizzando eh, insieme alla regione Lombardia con grande attenzione l'evoluzione dei nuovi casi nei comuni della cintura bergamasca. E... In quei e giorni i vertici dell'Istituto Superiore di Sanità in... sono molto preoccupati per come si stanno mettendo le cose in Val Seriana e per questo a partire dal 3 marzo la zona rossa è molto più di un'ipotesi. Lo racconta per la prima volta davanti alle nostre telecamere il sindaco di Alzano Lombardo, il secondo comune della Valseriana più colpito dalla pandemia. Io sapevo esattamente che la zona rossa eh, era pronta. Eh, C'erano i mille militari a Bergamo, il comandante aveva i turni per le guardie... Eh, io avevo preparato i decreti per la costituzione della COC, del centro operativo comunale, ho eh, fatto montare, ripeto, la tenda la protezione civile allertata, convocata l'unità di crisi. Chi l'aveva allertata che da lì a poco si sarebbe fatta? La prefettura per due sere eh, mi ha confermato questa cosa, lo stesso maresciallo mi ha confermato la stessa cosa. E quindi Se l'hanno detto non si preoccupi, guardi che si, si sta per avviare la zona rossa, si sta per istituire. Noi eravamo convinti che alle 7... Eh, eh, si dovesse chiudere tutte le sere alle 7 io avevo questa convinzione e invece poi non succedeva mai il suo racconto ci viene confermato anche dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori a lei sono mai state date rassicurazioni sull'istituzione della zona rossa? I contatti che, che, che io avevo, mediati da, da, da, da, da amici che stanno, che stanno a Roma, che lavorano a, più a contatto con, con il governo, erano, ci stanno ragionando, stanno pensando, stanno, forse decidono domani, forse tra due ore, e, e poi questa decisione non è arrivata, è arrivato l'esercito che ha fatto sopralluoghi per vedere le vie di uscita, insomma per... per chiudere fisicamente è arrivato anche l'esercito a organizzare la sì, zona sì. rossa e, e però insomma la zona rossa poi non è mai nata ma quando Conte appare in tv l'8 marzo il provvedimento annunciato è completamente lui... diverso da come tutti i sindaci della Val Seriana se lo aspettavano per le parti della Lombardia e delle altre province del nord che ho menzionato ci sarà uh, il vincolo di evitare ogni spostamento, vincolo per tutte le persone fisiche, in entrata e in uscita dei territori, anche all'interno dei territori. Ci si muoverà quindi solo per comprovate esigenze lavorative? Quindi nessuna zona rossa, ma solo zona arancione. La provincia di Bergamo si chiude agli ingressi e alle uscite, ma le fabbriche e tutti gli altri luoghi di lavoro restano aperti questo, sebbene quell'8 marzo, in una sola settimana, i contagi fossero schizzati da 220 a 997. Ma com'è possibile che non si sia proclamata a un certo punto la zona rossa? Eh, io questo onestamente non sono in grado di valutarlo, sicuramente abbiamo un tessuto produttivo molto, molto ricco e quindi eh, avrebbe avuto un impatto sul lavoro, sull'economia, sulla sull sul benessere di questa zona importante sicuramente Confindustria come altre associazioni avranno rappresentato quelli che erano i bisogni e le esigenze del territorio e Confindustria di Bergamo la sua posizione l'aveva esposta in modo molto chiaro sin dal 28 febbraio quando l'epidemia era agli inizi ma aveva raggiunto già i 110 positivi in meno di 5 giorni sui propri canali social Confindustria pubblica questo video per gli investitori stranieri. Bene, le fabbriche continueranno a lavorare e a produrre a pieno ritmo. D'altronde Bergamo deve correre, non può fermarsi. In Valseriana sono concentrate alcune tra le più importanti e floride industrie italiane che producono il pil più alto del nostro paese. Quando siamo stati a un passo dall'istituzione della zona rossa sui comuni di Alzano e Nembro, che era una roba che ormai tutti davano per scontato, si narra che alcune aziende importanti della zona abbiano fatto appunto pressioni per. Eh, per, per ritardare quantomeno la zona rossa. Confindustria ha giocato la sua partita e il governo secondo me a un certo punto ha scelto da che parte stare. Ci hanno parlato di forti pressioni da parte delle attività produttive, da parte degli imprenditori per evitare la zona rossa. Tutti coloro che si rivolgevano a me era per capire come potevano svincolarsi da questi obblighi. Cioè, le sono arrivate molte telefonate preoccupate per la zona rossa? Beh, non so, cioè, Sommerso di telefonate per questa cosa. Eh, perché, eh, ripeto, la preoccupazione più grossa era capire come evitarla Per cui le stesse imprese dovrebbero farsi un esame di coscienza Negli stessi giorni Confindustria Lombardia invita ad abbassare i toni E ad evitare di dare la percezione di una situazione fuori controllo Fa un appello ai suoi iscritti a diffondere l'hashtag YesWeWork Sì, noi lavoriamo chiave! Cercando di abbassare i toni e far capire mm. all'opinione all pubblica che la situazione si sta normalizzando. Giustamente eh. si sono prese delle misure drastiche prima, ma oggi bisogna gestire la situazione in modo diverso. Bisogna far capire che la gente può ritornare a vivere come prima, salvaguardando sempre il problema della salute. Sono i giorni in cui Confindustria Lombardia diffonde, divulga e eh, invita i suoi iscritti a divulgare l'hashtag Yes,WeWork e eh, Confindustria Bergamo invece divulga un video dove eh, denuncia come bassi i rischi di contagio, rassicura. Ecco, oggi ci scrive che eh, visto col senno di poi con gli occhi di oggi, quel video è stato. Un errore, ce ne scusiamo. E poi Confindustria nega anche di aver fatto pressione sui politici per evitare la zona rossa, la chiusura totale di tutte le attività. Però su questo c'è un mistero, perché di fatto non si spiega perché la Val Seriana, il Be la bergavasca, pur contando il più alto numero in percentuale di morti per il virus rispetto alla popolazione, non sia stata mai dichiarata zona rossa. Ecco, I sindaci erano stati anche avvisati, come abbiamo detto, adesso si chiude tutto, erano tutti là pronti davanti alla televisione ad ascoltare le parole del Premier Conte che annunciava la chiusura e invece non c'è stata. Perché? La nostra Giulia Presutti l'ha chiesto all'Istituto Superiore di Sanità. Perché la Valzeriana non è stata resa zona rossa? Ci sono state pressioni degli imprenditori della zona perché non si chiudesse e perché si continuasse a produrre? Allora, questa domanda credo abbia risposto anche il Presidente del Consiglio. Eh, L'Istituto Superiore di Sanità è un organo tecnico-scientifico del Servizio Sanità Nazionale, In questa, infatti, quindi supporta il livello nazionale, supporta le regioni, con dati, con pareri, con analisi però le fabbriche hanno continuato a lavorare. Cioè, la domanda è su questo, no? Chi prende le decisioni sulla salute delle persone, chi ha l'ultima parola? Voi come tecnici, il ministero come decisore politico o l'imprenditoria, che ovviamente è da salvaguardare, ma che forse poteva passare in secondo piano in quel momento? Beh, lei mi fa una domanda a cui per me è difficile rispondere. Andava chiusa a Bergamo? Per voi? Però eh, sono due domande, perché se no gli altri... Eh, però non c'è una risposta reale in questo momento. Quindi. Io l'ho dato una risposta molto chiara, abbiamo dato l'ICTS, analizza i dati, propone dei pareri, questi pareri vengono trasferiti, trasferiti all'autorità politica. Quindi c'era un vostro parere che diceva di chiudere? Anche... Magari il professor Rezza può ma dire sì, pure qualcosa su no, questo. Eh, allora, all'epoca, eh, stiamo parlando quindi dell'inizio di marzo, c'è stata la proposta di fare zona rossa eh, quei comuni vicino Bergamo, dopodiché è stata presa invece la eh, decisione di rendere zona rossa tutta la Lombardia, a cui ha fatto seguito dopo, diciamo, zona arancione d'Italia, diciamo. Da allora non sono state più fatte zone rosse, se non che siamo ripartiti ultimamente con ordinanze regionali, diciamo. Tant'è vero che non so, il Lazio ha fatto tre zone rosse, ehm, il, la Calabria, non so quante vi d'anzaro, la Campania, l'altro giorno eravamo in collegamento alla Campania, cinque zone rosse a Salerno e una ad Avellino, quindi son, è ripartito un meccanismo diciamo, di zone rosse eh, a livello di, eh, regionale, proprio di ordinanze regionali. Quindi certamente la proposta c'era stata, però venne fatta a zona rossa la Lombardia, dopo questo... Zona arancione la Lombardia. Arancione scuro, diciamo. <ride> Arancione scuro. Insomma, se andiamo su una questione cromatica, forse sul rosso ha prevalso il grigio. L'Istituto Superiore di Sanità dice, noi abbiamo dato un parere tecnico, abbiamo detto chiudete, poi però le decisioni spettano. Al, alla politica l'assessore alla salute Lombardo Gallera ha detto io ho ricepito le, le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità ma aspettavo le decisioni del governo e dopo la mancata chiusura l'8 marzo il governatore Fontana ha detto io sarei stato un po' ri, più rigidino non si capisce perché non lo è stato lui visto che i suoi colleghi di Emilia Romagna i governatori di Emilia Romagna Lazio e Campania hanno preso in maniera autonoma delle decisioni e hanno dichiarato alcune zone rosse. Ecco, e Anche il sindaco Gori di Bergamo che aveva twittato il primo marzo, aveva rilanciato eh, lo slogan Bergamo non si ferma eh, per riempire i centri storici poi è andato più cauto e ci ha ripensato e ha invocato l'intervento del governo forse è semplicemente il gioco delle parti e la vera partita si è giocata eh, ad un tavolo, dove era anche seduto chi non aveva proprio interesse a chiudere quella zona. Va detto che in quell'area, in quella più contagiata, ci sono circa 95 aziende, tra Nembro e Dalzano 376 con circa 4 .000. Dipendenti. Poi è là che bisognava fare più attenzione, perché appena conosciuta l'esplosione dell'epidemia in Cina, bisognava tenere gli occhi aperti, perché quelle sono tutte aziende che hanno storicamente rapporti con la Cina, come la Tenaris, che ha la sede legale in Lussemburgo, leader mondiale della produzione in tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha un fatturato da 7,3 miliardi di euro di dollari nel suo stabilimento di Dalmine nella Bergamasca lavorano più di 1700 dipendenti, è della famiglia Rocca Gianfelice, ne è il presidente. Poi c'è Brembo, da vent'anni fa affari in Cina, è della famiglia Bombasei potenza in confindustria, tre stabilimenti nella Bergamasca, ci lavorano 3.000 dipendenti e ha un fatturato di 2,6 miliardi di euro. Poi c'è la BB, la multinazionale svizzero-svedese, leader nelle tecnologie per l'elettrificazione e la robotica opera in più di 100 paesi in Italia conta 6.000 dipendenti e un fatturato di 2 miliardi solo a Dalmine conta 850 lavoratori poi c'è Persico Persico che ha 400 dipendenti 159 milioni di fatturato però lui più che alla zona rossa ambisce legittimamente alla luna rossa la persico costruisce tra l'altro componenti per auto e scafi per le barche come luna rossa facendo circa 130 milioni di euro di fatturato all'anno la sua sede è a Nembro il comune flagellato dalla pandemia che doveva diventare zona rossa nei giorni in cui si discute il patron della fabbrica Pierino Persico è tra i più preoccupati al telefono immagino che Persico l'abbia chiamata per chiedere... sì sì chiaramente Persico mi ha chiamato come... così ho sentito la preoccupazione di un altro paio di aziende. Ma è vero che l'imprenditore locale Persico eh, si sia opposto duramente all'istituzione della zona rossa nei primi giorni? Pierino Persico eh, era sicuramente fortemente preoccupato di quello che era l'aspetto produttivo perché avendo rapporti con l'estero ed esportando, sicuramente una chiusura avrebbe determinato delle grosse, delle grosse difficoltà. E qualcuno le ha manifestato la propria perplessità o contrarietà? Chiaramente c'era chi diceva che la mia attività dal punto di vista di questo problema non presenta caratteristiche tali da dover essere interrotta. Ma in quei giorni il padron della Persico non ha espresso le proprie perplessità sulla zona rossa solo al sindaco di Nembro. Certamente, perché ci ho parlato anch'io, alcuni imprenditori erano spaventati. L'idea di dover diventare zona rossa per loro significava... La paralisi di tutta la loro attività produttiva e per loro significava per la perdita di commesse guadagnate col lavoro di anni. E anche a lei sono arrivate telefonate di imprenditori che esprimevano forti... Ma le ho anche cercate io. Ho detto guarda, guarda che questa cosa serve perché se non la facciamo adesso poi è peggio. Tra questi imprenditori che le hanno telefonato c'è anche Persico. A lui ho spiegato che invece... Eh, alcune cose che la sua azienda fa probabilmente sarebbero state preservate e che comunque era necessario provvedere rapidamente. La zona rossa in Valseriana non si è fatta né l'8 marzo né nei giorni successivi. Gli operai hanno continuato a lavorare nelle fabbriche tutti i giorni fino al 23 marzo, quando il governo ha deciso di chiudere le attività non essenziali in quei 15 giorni di attesa a Bergamo i contagi passano da 997 a 6471 si dovevano prendere misure più, eh, più importanti quindi dichiarare anche la zona rossa a Bergamo eh, da subito questo invece ha permesso il, il, questi numeri così impressionanti che ci sono nella provincia di Bergamo secondo lei i numeri sono diventati così impressionanti perché non è stata dichiarata la zona rossa? sì anche nei giorni più neri, le fabbriche restano aperte in provincia di Bergamo, a partire dalle più grandi, come la Tenaris, colosso industriale specializzato nella produzione di tubi per le esplorazioni petrolifere. Sede in Lussemburgo, ma proprietari italiani, Gianfelice e Paolo Rocca, all'ottavo posto della classifica degli uomini più ricchi d'Italia. In Tenaris avete continuato a lavorare anche durante l'emergenza? Quasi a pieno ritmo. Anche sotto organico. Tranquillamente? Come, come, se, niente fosse. come se niente fosse. C'erano delle forme di prevenzione per voi lavoratori? Allora c'è sempre stato detto che non si poteva stare a meno di un metro di distanza. Però col lavoro che facciamo sono impossibili da, da rispettare. In mensa non c'erano delle norme vere e proprie e ci si ammassava in mensa. Negli spogliatoi, abbiamo gli spogliatoi attaccati uno vicino all'altro. Vi hanno dato mascherine, vi hanno dato sanificanti? No, mascherine, ce ne sono stati i primi giorni, poi sono terminati. Sanificanti, c'è stato. c'è stato dato il vetril. Il vetril? Il vetril. Con la pandemia che avanza, a partire dalla metà di marzo, l'attività in Tenaris comincia a rallentare e in seguito all'assenza di molti lavoratori, la produzione si concentra sulle bombole di ossigeno. La fabbrica però decide di andare avanti solo con i volontari. Ci sono stati morti tra gli operai della Tenaris? Sì, c'è stato un ragazzo, un nostro collega di 44 anni, che è morto in questi giorni, dichiarato di coronavirus e ce ne sono altri tre che sono in terapia intensiva. Eccolo Salvatore Occhineri, operaio di Tenaris, portato via dal Covid-19. Per lui, come per gli altri lavoratori morti durante l'epidemia, sarà impossibile capire come e dove è avvenuto il contagio. Solo pochi giorni fa, e siamo al 23 marzo, ad un mese esatto dall'inizio della pandemia, il governo si assume finalmente la responsabilità di chiudere le fabbriche.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 Le attività essenziali che devono rimanere aperte vengono selezionate attraverso il codice Ateco, la classificazione assegnata a ogni società dall'Agenzia delle Entrate in base al settore in cui operano. Ma il giorno successivo al decreto in provincia di Bergamo parte la corsa delle aziende per farsi riconoscere come essenziali, in alcuni casi a tutti i costi. Più delle volte è oggettivamente una forzatura rispetto all'attività produttiva che viene fatta. Abbiamo anche traccia in questi giorni di qualcuno che addirittura ci ha detto che vogliono provare eh, in rapporto con l'Agenzia delle Entrate addirittura a, a modificare il codice Ateco per entrare direttamente ovviamente nell'allegato al decreto. Quindi si sta provando ad allargare il più possibile le maglie? Il tentativo anche fuori luogo di qualcuno eh, oggettivamente c'è. Una settimana dopo il decreto, i contagi a Bergamo passano da 6.471 a 8.664. Nonostante la chiusura del governo, al 30 marzo risultavano ancora aperte in provincia 1.800 aziende. Tra queste, la multinazionale svizzera ABB, che a Dalmine costituisce quadri elettrici. Nei giorni dell'emergenza, l'azienda propone agli operai un flash mob. Abbracciamo l'Italia, scrivono in una mail mandata al personale. Facciamo sentire agli italiani la nostra solidarietà. E dalla fabbrica Solidale, il 30 marzo, giorno in cui giriamo queste immagini, gli operai continuano a entrare, uscire e lavorare. Come mai al lavoro oggi? Eh, è così... È così, non c'è scelta. No, però sono tutto a posto, tutto regolare qua e non ci sono problemi. Come mai nonostante c'è l'emergenza coronavirus è qui a lavorare, è appena uscito dalla fabbrica. Eh, eh, sinceramente non sappiamo le non disposizioni che ci sono state date la produzione va avanti gli imprenditori bergamaschi ci hanno scritto e rassicurato che non hanno fatto mai pressioni sulla politica per evitare la zona rossa, ecco ci ha scritto l'imprenditore persico che dice che addirittura loro hanno fermato l'azienda il 16 marzo, una settimana prima addirittura del DPCM del 22 e ci assicura di aver interloquito in i giorni solo con il sindaco di Nembro, non per impedire la zona rossa, ma per parlare di questioni emergenziali poi abbiamo anche sentito invece il sindaco di Bergamo, Gori, che ci ha detto che pure con lui ha parlato persico mentre invece Tenaris della famiglia Rocca specifica ci scrive che per i dispositivi di protezione per gli operai si è sempre attenuta alle indicazioni delle autorità sanitarie dell'OMS in merito poi al vetril dice che eh, i prodotti in precedenza utilizzati sono stati sostituiti con quelli sanificanti, suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il vetril, evviva Dio!